Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una tuta d'allenamento del Bayern Monaco per la stagione 22-23. Questa tuta di allenamento del Bayern Monaco per la stagione 2022-23 presenta una giacca bianca e pantaloni di colore nero. Le tre stripes sono di colore rosso e continuano oltre le spalle. anche sui pantaloni sono presenti le tre stripe, sulla parte bassa laterale i simboli di adidas e di bayern monaco sono di colore rosso alcuni dettagli di colore rosso e nero sui fianchi della giacca e dei pantaloni impreziosiscono il completo una tuta elegante, calda e confortevole che non vi farà passare inosservati wow avevo visto questo template eh, nella tuta del Real Madrid trovate qui in alto la recensione ho deciso di riprenderla in quella del Bayer, perché è un abbinamento colori che mi piace tanto e nella mia classifica questo prende 4 stelle di un'ottima qualità, veramente molto confortevole qui in alto trovate la descrizione che per una tuta fatta così bene con dei materiali così morbidi così confortevoli voglio dire è veramente molto molto conveniente in descrizione oltre ai riferimenti per comprare la maglia vi ricordo che trovate un link per un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito quindi il costo diminuisce ulteriormente